da luci oggi ci troviamo qui con un nuovo progetto che avrete visto nella foto di presentazione la maglia camelia è veramente eh, graziosa nella sua semplicità perché è veramente alla portata di tutte anche se è un top down Molti di voi ritengono che il top down sia eh, un progetto un po complicato in realtà non è così ma ho voluto ulteriormente semplificarlo lavorando solo lo sprone e lasciando tutto il resto della maglia eh, liscia a semplicissima maglia alta lavorata a spirale quindi in questo video vi farò vedere anche la lavorazione a spirale della maglia alta e come chiudere in maniera poco visibile la spirale veramente molto bella e molto semplice da, da eseguire Vediamo subito che cosa ci occorre per questo progetto. Per questo progetto ho utilizzato due eh, cakes di Alise Angora Gold Ombre Batik di merceria Italia Artisan. Vedete che avendolo io fatto con manica tre quarti della seconda cake me ne è avanzata praticamente quasi tutta però ritengo che se non lo fate smanicato vi serva anche una seconda cake ovviamente i miei riferimenti eh, sono per una taglia M vi dico questo filato allora sono 80% acrilico 20% lana eh, ferri uncinetto dal 2 al 4 io ho usato un uncinetto numero 4 questo è il materiale principale, quindi questo bellissimo filato mi raccomando andate a visitare Merceria Italia Artisan che ha questo filato e tanti tanti veramente molto belli. Oltre al filato ho usato quindi un uncinetto del numero 4, un paio di forbici, un ago da lana che in questo momento non trovo e ho applicato infine una etichetta Personalizzata in questo caso Ecopelle verde, ma nel progetto io ho usato un'etichetta di altro colore. Ve lo faccio vedere subito: così, eccola qua, la mia bellissima etichetta. Vedete, creando con Lucy ah, me l'ha personalizzata. Fungo Label fa personalizzazione di etichette che noi useremo per i nostri bellissimi capi. Detto questo, passiamo alla descrizione del progetto. Per la mia maglia barra abito eh, camelie, eh, io vi dico che l'avevo progettato come abito, poi mi piaceva talmente tanto che l'ho lasciata maglia, ma vi, vi spiego poi come renderlo abito, dovete semplicemente allungarlo e fare degli aumenti per farlo scendere un po' trapezoidale. Niente di così complicato visto che la lavorazione è interamente a maglia alta, però passiamo alle mie misure una taglia m poi vi dirò anche tutti i centimetri allora sono partita con 40 catenelle per lato qui c'è scritto più uno ma mi sono accorta in corso d'opera che eh, non ci serviva la catenella in più quindi il multiplo è di 4 e ho fatto 40 eh, maglie sul lato lungo e 20 sul lato corto quindi un top down con una larghezza non proporzionata alla altezza delle spalle volevo che fosse un po più largo e un po più basso quindi ho seguito queste misure il punto se avete il mio stesso libro è il 359 assolutamente irrilevante per chi non ha il libro e eh, ho fatto lo scalfo all'altezza di 19 centimetri il decoro dello scalfo è di 12 cm quindi vi faccio vedere proprio sul progetto originale così capite bene questa eh, misura, quindi da spalla a scalfo, sono 19 cm. Ma a 12, vedete, ho eh, smesso il decoro dello sprone. Quindi ho continuato a semplice maglia alta fino ad arrivare alla chiusura dello scalfo. Dello scalfo. Quindi questa misura è 12 cm dopodiché proseguiamo per i restanti centimetri ad arrivare a 19 nel mio caso ehm, a semplice maglia alta poi durante la lavorazione comunque lo vediamo insieme la circonferenza dello sprone all'inizio quindi la circonferenza delle catenelle iniziali è di 94 centimetri. mentre a fine maglia quindi qui sotto la mia maglia misurava 104 centimetri, l'ho allargata leggermente scendendo in quanto io ho eh, il fianco molto più largo della parte superiore. Quindi ho fatto, ve lo dico già adesso, 8 aumenti ogni 2-3 giri. Dipende poi da quanto volete allargare. Quindi questo è quanto. Voi ripeto essendo una lavorazione interamente a maglia alta potete decidere quanti aumenti fare quando farli e eh, se farli sarà tutto molto molto semplice direi che eh, tutto questo è eh, il riassunto della nostra maglia io vado direttamente al procedimento io ovviamente adesso sono partita con un campioncino e di conseguenza non vi dirò quante catenelle ho fatto perché obiettivamente non, uh, non mi interessa ai fini del lavoro sappiate che in realtà io per il mio lavoro sono partita con 120 catenelle, quindi 120 catenelle per la mia circonferenza di eh, 94 cm, lo sprone, quindi la partenza del lavoro. Come calcoliamo quanti moduli fare su ogni eh, lato? Semplicissimo, è la domanda che mi fate molto più frequentemente. Se io so che il multiplo è di 4 maglie, allora vado a dividere se ho fatto 12 maglie per il lato corto, so che dovrò fare 3 moduli, quindi questo è il calcolo che dovete fare, se ne fate di più o di meno, ogni 4 maglie sarà un modulo, di conseguenza ehm, vi potete regolare veramente in maniera semplice ora io partirò direttamente col punto se vorrete potrete partire con una base di maglia bassa io parto col punto perché poi farò la rifinitura vado a chiudere in cerchio la mia catenella fate attenzione che sia dritta in questo modo vado a chiuderla in cerchio così e vado ad effettuare due catenelle che saranno la nostra prima maglia alta. Mi tiro dentro anche la codina, così la fisso bene: 1 e 2, la codina è dentro e possiamo anche volendo, tagliarla nella maglia, nella catenella successiva. Vado a fare una maglia alta e in quella dopo un'altra maglia alta una catenella di separazione salto una catenella di base dalla successiva per 3 catenelle vado a lavorare una maglia alta una in ognuna sottostante e sono già il mio secondo modulo io ho fatto la parte stretta quindi la spallina del campione di 12 maglie quindi vado a lavorare l'ultimo modulo catenella di separazione salto una catenella di base e vado a fare un altro modulo da 3 maglie alte 2 e 3 sono arrivata quindi al primo angolo faccio 2 catenelle di separazione salto la maglia la catenella sottostante e nella successiva ricomincio i miei moduli da 3 ho fatto così ho segnato così il primo angolo non è evidentissimo in questo primo giro quindi se vorrete potrete prendere un marker e segnarvi l'angolo così che eh, non lo perderete ora io proseguo semplicemente in questo modo per tutti i lati quindi eh, su questo lato nel mio campione ho fatto eh, 20 catenelle 20 diviso 4 5 di conseguenza farò 5 moduli come li ho fatti finora fatto il quinto modulo invece di fare una catenella ne vado a fare due di separazione ma continuo la lavorazione nello stesso medesimo modo quindi in pratica quest'angolo non è un vero e proprio angolo ha solo una catenella di aumento di conseguenza vi consiglio di segnarvelo col marker altrimenti potreste perdervelo io finisco il mio giro e ci vediamo per l'inizio del prossimo È arrivata a fine giro io ehm, ho usato un filo sfumato per farvi vedere poi come viene anche questa eh, variante oltre ad essere questo filo molto grosso e quindi agevolare l'inquadratura ho fatto l'ultimo modulo quindi vado a fare due catenelle perché ovviamente questo sarà l'angolo 1 e 2 mi punto sulla seconda catenella di inizio giro vi ricordate ne avevamo fatte due e faccio una maglia bassissima a questo punto cammino con una maglia bassissima sulla maglia centrale del nostro modulo sottostante ok vado a fare 2 catenelle ed inizio la mia nocciolina proprio su questa maglia in questo modo filo sull'uncinetto rientro nella stessa maglia centrale del modulo pesco il filo e alzo bene filo sull'uncinetto rientro pesco il filo e alzo bene filo sull'uncinetto entro pesco il filo e alzo bene esco da tutto e faccio 4 catenelle 1 2 3 e 4 vado a fare la seconda um, nocciolina nello stesso punto quindi carico 12 carico entro pesco 3 esco da tutto in questo modo una catenella per chiudere la nostra nocciolina e passo al modulo successivo carico il filo entro al centro del modulo successivo vedete ve lo faccio vedere bene perché col filato grosso questo è il modulo successivo vado sulla terza maglia sulla scusate sulla seconda maglia la maglia centrale e faccio la stessa cosa 1 2 3 chiudo tutto 4 catenelle e 4 di nuovo entro pesco alzo carico entro pesco alzo carico entro pesco alzo carico e chiudo tutto fissandolo con una catenella vedete stiamo facendo le nostre noccioline ve lo faccio vedere un'altra volta e dopo siamo arrivati all'angolo e quindi vi faccio vedere l'angolo quindi carico entro 1 2 3 chiudo tutto insieme 4 catenelle 1 2 3 e 4 carico entro di nuovo nello stesso punto e faccio di nuovo le mie 4 gettate e fisso con una catenella a questo punto dobbiamo fare l'aumento cosa facciamo andiamo invece di andare a lavorare il prossimo modulo a nocciolina sulla prossima ehm, lavorazione da 3, ne faccio una anche qui nell'angolo quindi tolgo il nostro marker in questo modo voilà e vado a fare qua proprio nell'angolo lo stesso modulo che io ho fatto sul gruppo da 3. quindi carico entro nell'angolo pesco ed esco questo modo 2 3 chiudo tutto 4 catenelle carico il filo rientro e rifaccio la seconda nocciolina chiudo tutto faccio la catenella ed ecco qua abbiamo fatto l'angolo questa volta il vero e proprio angolo e non solo le due catenelle come sotto ora proseguiamo nello stesso modo quindi carico su questo modulo da 3 in uscita dall'angolo lavoriamo la maglia centrale quindi 1 2 3 chiudo tutto 4 catenelle di separazione di nuovo nello stesso punto una gettata due gettate gettate esco da tutto una catenella per chiudere la nostra nocciolina ecco qua vedete che sta prendendo forma il nostro angolo io ora proseguo così fino al termine del giro poi vi faccio vedere il terzo giro che in realtà non è altro che la ripetizione del primo. Questo sprone è veramente semplice e velocissimo e si sviluppa su soltanto due giri di lavorazione. Quindi finisco il mio uh, giro e uh, ci vediamo al prossimo eccoci arrivati al termine del giro io vi faccio notare come con un filato un po più cicciottoso venga una roba molto cicciottosa guardate che belle le noccioline ovviamente il colore scuro non agevola però mi piaceva veramente questo filato e volevo utilizzarlo allora andiamo a chiudere facendo in questo modo quindi abbiamo l'ultimo angolo Vedete, abbiamo lavorato l'ultimo modulo, abbiamo l'ultimo angolo e andiamo a farci dentro le nostre due noccioline mancanti. Quindi facciamo la stessa cosa fatta finora, le tre gettate chiuse insieme, 4 catenelle e di nuovo ecco qua le mie tre gettate. In questo modo chiudo tutto insieme, faccio la catenella di separazione e vado. A puntarmi sulla eh, prima nocciolina proprio qui sotto la catenella della prima nocciolina con una maglia bassissima ora vi faccio fare una cosa che non ho fatto prima ma che vorrei fare adesso quindi vorrei farvi partire dall'angolo cosa faccio volto il lavoro rientro dove sono stata fino adesso rientro nell'angolo perché da ora in poi lavoreremo sempre partendo dall'angolo ora che sono nell'angolo faccio due catenelle volto il mio lavoro ed essendo già nell'angolo non faccio altro che fare le mie tre maglie alte di partenza Quindi carico il filo la prima è già sostituita dalle 2 catenelle ecco qua la seconda e la terza questo lo faremo solo per questo giro e eh? dopodiché faremo in modo di chiudere sempre nell'angolo quindi faccio la catenella di separazione il modulo da 3 lo vado a fare al centro delle 4 catenelle quindi carico il filo una due e tre maglie alte una catenella di separazione. Carico il filo, vado al centro delle prossime noccioline e faccio tre maglie alte, una due e 3, catenella di separazione. Carico il filo, vado sulla prossima nocciolina. 1, guardiamo quante ne ho fatte. Sono sulla terza ed ultima. 2 e 3 Catenella di separazione, c'è l'angolo, nell'angolo vado a fare il classico angolo granny, quindi 3 maglie alte, una 2 3 due catenelle e tre maglie alte. Una 2 e 3. Vedete, abbiamo fatto il nostro angolo. Ora ricominciamo a lavorare come fatto finora, quindi catenella di separazione, prossimo. Chiamiamolo ventaglietto di noccioline. Facciamo tre maglie alte, 1 2 e 3 catenella di separazione, prossimo gruppo di noccioline, 1, 2 e 3 maglie alte, proseguo così per tutto il nostro giro, vedete è veramente semplicissimo, molto molto bello, quindi io proseguo in questo modo e eh, ci rivediamo al termine del giro ecco qui sono arrivata alla fine del giro ora vediamo insieme come chiudere nel giro e rimanere sempre al centro dell'angolo senza fare quello che abbiamo fatto <ride> all'inizio di questo giro quindi faccio la mia catenella di separazione rientro nell'angolo dove ne avevo fatto solo metà perché vedete qua ci sono le tre maglie alte ma me ne mancano tre quindi vado a farle una due e tre maglie alte invece di fare le due catenelle e congiungerci carico il filo sull'uncinetto vado nella seconda catenella di inizio giro e faccio una maglia alta Mi sono incastrata nei fili ecco qui una maglia alta e come vedete noi siamo già al centro dell'angolo. e l'abbiamo chiuso in questo modo vedete molto molto bello io, però la mia maglia l'ho fatta in modo diverso e adesso vi faccio vedere come ho fatto perché eh, vi ho voluto far vedere questa alternativa perché così viene più cicciottello il punto quest'altro giro ve lo faccio vedere in altro modo potete anche alternarli se volete oppure lavorarli o tutti così o nel modo in cui vi faccio vedere vedete che il mio punto qui è leggermente più piatto perché in realtà io non ho fatto le maglie eh, chiuse insieme, cioè ho fatto le maglie alte chiuse insieme e non le noccioline, potete decidere come volete, le noccioline mi sembravano più belle ve le volete volute fare vedere per prima. Quindi partiamo subito con eh, il farvi vedere come si fa il punto in altro modo. Quindi faccio... Due catenelle per alzarmi e fare la prima maglia alta se non voglio fare le noccioline faccio le maglie alte chiuse insieme quindi entro una volta esco solo da due entro la seconda volta esco solo da due chiudo tutto insieme in questo caso abbiamo fatto mezzo angolo quindi vado direttamente sopra al prossimo gruppetto da 3 che non è questo ma è quello dell'angolo quindi faccio ovviamente una catenella per chiudere vado sulla terza quindi sulla seconda scusate sulla maglia centrale del gruppo sottostante una volta due volte tre volte chiudo tutto insieme 4 catenelle di separazione rientro nello stesso punto e faccio la stessa cosa quindi chiudo una volta, rientro, chiudo una volta e ho qua tre fili sull'uncinetto. Rientro e chiudo l'ultima volta. Sempre tre passaggi che voi decidiate per uno o per l'altro. Chiudo, vedete, questo risulta più piatto, questo più cicciottello. Potete decidere quale utilizzare io adesso vi faccio vedere tutto un giro con quello cicciottello mi raccomando l'angolo voi avete l'angolo e dovete fare la prima metà nocciolina o maglia chiusa insieme quindi chiudiamo con la catenella e poi lavoriamo subito il modulo sotto quindi dell'angolo precedente non saltatelo altrimenti non avrete l'aumento quindi passiamo al prossimo, quindi sulla maglia centrale del blocco da 3, chiudo una volta, chiudo due volte, chiudo tre volte, chiudo tutto insieme, 4 catenelle di separazione sulla stessa maglia, di nuovo chiudo una volta, chiudo due volte, chiudo tre volte. Chiudo tutti insieme, catenella e ho fatto così il mio modulo, potete decidere voi come lo volete, vedete questo rimane più piatto, dopo schiarisco in post produzione schiarisco un pochino così vedete il tutto un po' più chiaro. E, um, questa rimane più piatto e questa la nocciolina più cicciottella potete decidere quale usare delle due ve le ho volute fare vedere entrambe proprio per farvi vedere la differenza io adesso continuo questo giro ricordate sempre che nell'angolo l'ultimo uh, ventaglietto lo fate sulla terza maglia e uno solo nell'angolo ve lo faccio vedere sono arrivata di nuovo all'angolo così ve lo faccio vedere bene vedete che qua c'è l'angolo io l'ultimo ventaglietto chiamiamolo ventaglietto lo vado a fare sull'angolo sottostante quindi sulle prime tre maglie dell'angolo sottostante Mi faccio esco da uno scusate da due e da due quindi come abbiamo fatto fino adesso oppure la nocciolina decidete voi Uno, due, tre. 4 catenelle di nuovo rientro, esco da due, esco da due ed esco da due, esco da tutto, catenella per chiudere e vado a farlo qui nell'angolo. Il prossimo ventaglietto, uno solo, eh, non due. Faremo un giro. Con le tre maglie alte messe doppie perché dobbiamo fare l'aumento ma già facendo un ventaglietto all'interno dell'angolo quello è già un aumento 2 3 e 4 esco da 2 esco da 2 esco da 2 chiudo tutto insieme catenella e il prossimo vedete questo è lavorato su metangolo sotto questo è lavorato sull'angolo e il prossimo lo dobbiamo lavorare su questo modulo quindi sulla maglia centrale delle tre sottostanti vado a fare il mio modulo ho voluto farvelo rivedere per essere sicura che l'avreste capito ecco qui 1 2 esco da tutto catenella per chiudere come vedete ecco qua abbiamo fatto il nostro angolo ora il procedimento è sempre solo tutto uguale dovete solo decidere se volete fare la nocciolina cicciottella o la nocciolina piatta dovete decidere voi è una vostra scelta allora io vi consiglio questo se usate il eh, un filato sottile come il mio vi consiglio l'ultima che ho fatto questa piatta perché la nocciolina vi verrebbe troppo piccolina e quindi sottile sottile se invece volete eh, utilizzare un filato grosso secondo me la nocciolina viene più bella questa cicciottella quindi eh, ve le faccio vedere di qua così si vedono meglio vedete la differenza cicciottella e piatta potete decidere voi il procedimento è sempre lo stesso ora andate avanti per 12 centimetri, quindi soltanto 12 centimetri di sprone nel prossimo giro lavorerete le tre maglie al centro dei ventaglietti e poi ripeterete sono sempre primo e secondo giro primo e secondo giro per tutta la lavorazione sono arrivata anche al termine di questo giro, vi faccio vedere come concludo perché ovviamente avevo fatto solo mezza nocciolina qua, vedete? Quindi mezzo angolo, io ho fatto eh, l'ultimo modulo sopra all'angolo sottostante, chiudo con la solita catenella, entro qui nell'angolo, quindi faccio mezza. mezza e mezza maglia alta chiudo tutti insieme faccio solo due catenelle carico il filo sull'uncinetto vado sopra alla nocciolina fatta all'inizio prendete bene la catenella e non questa ma questa e faccio la mia maglia alta perché così noi siamo al centro dell'angolo. Ora 2 catenelle che sarà la prima maglia alta e altre due maglie alte all'interno dell'angolo che segneranno vedete il nostro metà angolo, catenella di separazione e si ricomincia come nel giro precedente. Quindi 3 maglie alte sopra ogni archetto al centro delle noccioline e ovviamente nell'angolo sempre 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte io proseguo in questo modo guardate come sta venendo grazioso anche così ehm, scuro e con un filato così grosso ho voluto proprio farvi vedere appositamente questo colore e questo filato proprio per farvi vedere la differenza e eh, ovviamente anche la differenza di lavorazione con un filato grosso prediligo la nocciolina con un filato sottile come il mio prediligo la eh, maglia le tre maglie alte chiuse insieme invece della nocciolina quindi vedete vi ho fatto vedere anche la variante perché così voi a seconda del vostro filato potrete avere un diverso tipo di effetto non solo per filato non solo per colore ma anche per lavorazione ora io finisco questo lato e vi faccio vedere come eh, quindi questo giro più che questo lato e vi faccio vedere come eh, continuare con l'angolo a semplice maglia alta arrivati a questo punto noi possiamo decidere che siamo arrivati ai 12 centimetri o ai centimetri che vogliamo e eh, vogliamo iniziare la lavorazione a maglia alta io faccio eh, l'ultimo giro di maglie alte faccio l'angolo le mie due catenelle che saranno la nostra prima maglia alta e ovviamente l'angolo lo ripeterò nello stesso modo e sarà l'angolo che faremo sempre nello stesso modo per tutto il giro di maglie alte senza eh, catenelle di separazione salto la prima maglia vado sulla seconda e faccio una maglia alta sulla terza dell'angolo sottostante una maglia alta una maglia alta al centro dei moduli da 3 ed ora lavoro tutto quindi lavoro la prima maglia del modulo da 3 la seconda maglia del modulo da 3 la terza maglia del modulo da 3 e lavoro una maglia tra i due moduli dove avevo la catenella in questo modo vado avanti così per tutto il nostro giro quindi prima maglia lavorata normalmente seconda maglia lavorata normalmente scusate, terza maglia lavorata normalmente Catenella lavorata con una maglia vedete in questo modo noi abbiamo il nostro angolino perfetto e abbiamo iniziato il giro tutto a maglie alte ora vado avanti un pezzettino vi faccio vedere il prossimo angolo e poi fino al termine dello sprone andrete a lavorare sempre nello stesso modo sono arrivata al mio secondo angolo e procedo in questo modo quindi ho lavorato sulla catenella centrale. Lavoro la prima maglia, lavoro la seconda maglia in questo modo. Non faccio catenelle di separazione. La terza, la salto e vado direttamente nell'angolo una, due. 3 maglie 2 catenelle di separazione sempre nell'angolo 3 maglie 1 2 3 salto la prima maglia dell'angolo sottostante quindi questa la salto dalla seconda in poi ricomincio la normalissima lavorazione a maglia alta quindi ho lavorato le due maglie dell'angolo sottostante lavoro sulla catenella e proseguo in questo modo per tutto il lato quindi lavorando le tre maglie de dei moduli da tre sottostanti con una maglia alta ecco qua delle maglie un po strette e adesso non ci entro ovviamente e lavorando anche sulla catenella una maglia alta in questo modo noi proseguiamo vedete togliendo qualsiasi lavorazione andiamo avanti così fino ad arrivare ai 18 19 centimetri dello sprone quindi se i forellini dell'angolo sono piccoli segnateli con un marker perché ovviamente cambiando la lavorazione diventano più piccoli eh, ci vediamo poi per chiudere lo scalfo e continuare a spirale arrivata all'altezza di 18 19 centimetri quando siamo pronti a chiudere per lo sprone facciamo in questo modo ovviamente questo è un campioncino piccolino diventerà un maglioncino bimba e quindi io sono arrivata all'altezza che eh, mi necessita per la chiusura dello scalfo sono nell'angolo mi alzo con le mie due catenelle e vado a fare una seconda maglia sempre nell'angolo essendo maglia alta questa parte è quella che verrà se avete necessità di aggiungere catenelle sotto lo scalfo manica non fatevi alcun problema in quanto non abbiamo multipli da, da rispettare di conseguenza potete montare le catenelle eh, nel numero che volete quelle che sono necessarie per raggiungere eh, il vostro giro prendete sempre come riferimento eh, non solo in questa maglia ma in tutte eh, la vostra parte più ampia io in questo caso non vado ad aggiungere niente quindi ho fatto due maglie alte in quest'angolo vado ad unire le due parti e faccio due maglie alte in quest'altro angolo una e 2 vado a fare tutte le mie maglie alte sottostanti state attente alla prima dopo l'angolo perché di solito si nasconde sono arrivata già anche All'altro scalfo manica faccio due maglie in quest'angolo, unisco la lavorazione in questo modo e faccio due maglie nell'altro angolo. proseguo di nuovo per tutto il giro a maglia alta sono arrivata al termine del giro vedete ho unito per il mio scalfo manica Me lo faccio vedere dal dritto eccolo qua ho unito per il mio scalfo manica ed ora io voglio procedere eh, lavorando a spirale innanzitutto il perché lavorare a spirale quando c'è eh maglia alte quindi non si hanno lavorazioni non ci sono cambi di colore ehm, non c'è nessuna variante al tema diciamo è comodo lavorare a spirale perché non abbiamo eh, la chiusura giro quindi non si va a formare quell'antiestetica riga che sulla maglia alta si vede tantissimo eh, diciamo che è una delle maglie sulla quale si vede maggiormente il punto di giuntura quindi noi andiamo totalmente a toglierlo se invece c'è la lavorazione come per esempio sullo sprone vedete l'inizio e fine giro non si vedono perché vengono mascherati dall'angolo poco male noi lavoreremo a spirale e toglier toglieremo del tutto questa antiestetica riga poi, però vi farò vedere anche come chiudere la lavorazione perché sennò vi rimarrà un bel gradino al termine della spirale calcolate che eh, con questo filato ogni maglia è alta quasi un centimetro di conseguenza quando voi andrete a chiudere il lavoro si vedrà tantissimo ma vi farò vedere come mascherare eh, il gradino che si crea proprio al termine della lavorazione a spirale intanto iniziamola prendiamo il nostro lavoro ecco noi siamo qua dove dovremmo fare eh, la chiusura del giro queste sono le due le prime due maglie eh, lavorate a inizio giro io ho lavorato l'ultima maglia prima per l'appunto dell'inizio giro vado a lavorare anche in quella dove ho fatto le due catenelle iniziali quindi proprio alla base della primissima maglia lavorata perché lo faccio perché se no si vede il buco se noi ci fermiamo una maglia prima quando poi andiamo ad unire qua ci viene un buchino noi quel buchino non lo vogliamo quindi lavoriamo nella stessa maglia dove abbiamo fatto le 3 catenelle iniziali carichiamo il filo individuiamo la seconda catenella di inizio giro e invece di chiudere con una maglia bassissima noi ci alziamo se ancora ci fa il buco ne facciamo un'altra vi faccio vedere che non si vede nulla quindi noi cosa facciamo ne facciamo un'altra forse non ero entrata in quella giusta ecco questa è l'ultima la stessa vedete siamo nella stessa maglia di quella lavorata a inizio giro ora carico il filo entro nella seconda catenella e faccio la mia maglia alta da questo momento noi non abbiamo più né inizio né fine giro lavoriamo a spirale vado sulla seconda vado a lavorarle tutte ora io non avrò più né inizio né fine giro andrò avanti a spirale in questo modo quindi questo filato è bellissimo ma si apre quindi devo metterci un po di cura vedete non c'è il gradino di inizio giro e io andrò avanti a non avere un inizio giro qui avremmo dovuto avere la maglia che si alzava noi non ce l'abbiamo perché stiamo lavorando a spirale andiamo avanti così per tutta la lunghezza della nostra maglia perché non abbiamo più lavorazioni è tutta a maglia alta quindi proseguiamo fino a dove vogliamo arrivare all'altezza che desideriamo dopodiché arriverà un certo punto che noi dovremmo chiudere la nostra maglia alta ora io finisco il giro e vi faccio subito la simulazione di chiusura perché ovviamente questo è un campione e non andrò a lavorarlo tutto come si conclude il giro a spirale ricordatevi sempre di chiudere da dove siete eh, da dove avete iniziato quindi questo marker lo lascerete comunque sotto lo scalfo anche se ehm, proseguirete nella lavorazione lo lascerete più che altro perché è bene sempre iniziare e terminare la spirale sempre dallo stesso lato quindi se io ho iniziato la lavorazione a spirale sotto questo scalfo manica non andrò a chiudere né al centro davanti né dietro né sotto l'altro scalfo ma sempre sotto allo scalfo dove io ho iniziato la mia lavorazione in questo caso io tolgo il marker perché non mi serve più voi invece a voi non darà fastidio perché avrete proseguito nella lavorazione la, mm, chiusura a spirale si fa in questo modo quindi vado a fare una maglia alta carico nella prossima maglia vado a fare una mezza maglia alta nella maglia dopo faccio una maglia bassa in quella dopo ancora ne faccio una bassissima come vedete abbiamo appianato la nostra lavorazione quindi siamo andati a togliere quella che è la lavorazione a spirale. Ora noi andiamo a rifinire la maglia sempre col nostro punto, a meno che voi non vogliate finirla così. Iniziamo la lavorazione come par siamo partiti all'inizio. Quindi 3 catenelle, vedete che ho ricreato la lavorazione normale vado nella maglia successiva faccio una maglia alta in quella dopo una maglia alta una catenella salto una maglia sottostante e ricomincio quindi vado a fare i miei blocchetti da 3 se doveste aver perso il multiplo non vi preoccupate le contate e nel giro che precede il vostro bordino andate a ricreare il multiplo quindi con degli aumenti o con delle diminuzioni facciamo così ovviamente per tutto il giro dopodiché andremo a fare in chiusura adesso ovviamente non ve lo faccio vedere tutto perché è lo stesso punto che abbiamo fatto fino ad ora ve lo faccio vedere però sull'originale andremo a chiudere sul giro con le tre maglie alte vedete io qui ho fatto il giro che stavo poc'anzi facendo sul campione, poi ho fatto il giro di eh, noccioline e poi ho ricreato il giro con le tre maglie alte. Io ho terminato la mia lavorazione così sia sul corpo che sulle maniche vedete allo stesso modo proprio sul corpo e sulle maniche che io ho fatto a tre quarti e la lavorazione così viene molto molto fine perché abbiamo lo stesso motivo che avevamo sullo sprone mentre la rifinitura dello sprone che ovviamente non vi faccio vedere perché è la stessa medesima io in pratica mi sono agganciata sulle maglie alte di inizio ve lo faccio vedere sul campione che forse è più chiaro quindi su queste tre maglie semplicemente da sotto mi sono riagganciata col giro delle conchigliette chiamiamole conchigliette noccioline ventaglietti come volete le ho rifatte semplicemente da questo lato senza nessunissima diminuzione quindi semplicemente poi qui nell'angolo ho saltato in modo da fare stringere un pochino quindi ho fatto qui le tre conchigliette eh, scusate qui le, le due noccioline e invece di lavorare nell'angolo vedete qua sotto le ho lavorate qui sopra non le lavoro e vado a farlo sulla terza maglia sulla maglia centrale questa qui quindi la rifinitura poi vi verrà in questo modo al termine della mia lavorazione io ho applicato come vi avevo detto l'etichetta eccola qui la mia etichettina personalizzata e la mia maglia è finita ora ve la faccio rivedere più o meno in intera e ci salutiamo eccola qui la mia maglia finita è veramente molto molto bella eh, a me è piaciuta tantissimo è piaciuto lavorarla perché è semplice vedete che non ci sono le giunture non c'è da nessuna parte la giunzione ed è questo il bello della lavorazione a spirale perché non abbiamo giunture da nessun lato stessa cosa vedete vi faccio vedere la manica vedete stessa cosa sulla manica non abbiamo giunture cosa che di solito purtroppo con la maglia alta si vede vi faccio vedere come si vede la chiusura del giro a spirale eccola qui vedete allora sulla maglia effettivamente alla fine non si vede nulla infatti l'ho dovuta cercare bene bene però vedete la chiusura è questa la chiusura della spirale si vede appena appena e vi assicuro che nell'intera maglia non vi accorgete di nulla infatti se io la prendo e la rimetto così ecco qua voi non vi accorgete quasi per niente di questa lieve variazione la maglia è perfettamente dritta e non si vede assolutamente nulla bisogna proprio cercarla di fatto ho dovuto proprio cercarla per bene io spero che anche questo mio tutorial vi sia piaciuto, vi invito ad andare a vedere lo shop Merceria Italia Artisan dove potrete trovare questo bellissimo filato e tanti tanti altri e eh, lo shop di Fungolabel, vi lascerò tutti i link in descrizione, io spero che ci rivedremo al prossimo video tutorial, vi mando un bacione grande, ciao ciao da Luci!